Thank okay. you. Ciao, benvenuti al mio spazio di maggio dei libri, io sono Chiara Pavoni e dedicherò questa puntata a una serie di video eh, di persone, poeti, con cui ho collaborato. Primo fra tutti, Bruno Mancini, e oggi è una giornata meravigliosa, una bellissima giornata di maggio, ho conosciuto Bruno un anno fa, esattamente il 21 marzo, quindi proprio la primavera mi ha, mi ha portato Bruno. Bruno col suo talento, con la sua arte, con la sua poesia di, di grandissime immagini e eh, di, di, di meravigliose emozioni, eh, subito c'è stata una un grande sintonia spirituale tra noi e infatti voglio aprire eh, questa, questo mio spazio con eh, dei brani che io ho realizzato da opere di Bruno Mancini. Non c'è più sogno nel mio destino. Ucciderete la morte come un chiodo al muro. Il ricciolo biondo del pupo. Dondolio di pesci tropicali accenderete la vita come un bagliore un guizzo di serpente corallo il canto di chimiche meduse Nella mia vita il sogno, nella mia morte il dubbio. Giuseppe, la telefonata con la quale Gilda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 e rinverdire ricordi passati per la ragione tre, quattro mille ragioni decenni di, di razionacinanti eccessi Avevo inaridito fino a che un mio elementare presupposto di comunicabilità bravo avevo speso gran parte della vita nella peggiore maniera solo solo da solo solo da solo senza essere solo la telefonata di Cita seguì lo sferlignante rumore del chiavistello divenuto rugginoso per essere rimasto a lungo inutilizzato Gertrude intanto con la cortella e la descrizione di chi non deve disturbare. Dottor, già sveglio, come mai stare bene? Sì, tutto a posto. Tu? Tu sei mai stata sola, dottor... Per stare soli bisogna essere soli. Io non sono mai stata niente, figuriamoci. Se mi potevo permettere il lusso di essere sola, stare sola, solitudine. Voi ve la potete permettere, io no. Ho impiegato un secolo per decidermi a fare il primo passo, senza ribellarmi, ho lasciato quella nostra amicizia giovanile, il nostro affetto, la reciproca, irriducibile attrazione che ci dominava scadessero in un magico rapporto tra il dottor e la padrona dell'American Bar. Ho visto il tuo e il mio amore come su quella giostra. Girare, girare, girare. Fino a a perdere il senso dell'equilibrio non porto loro la mano a sostegno devo recuperare non solo il tempo perduto ma soprattutto il coraggio di esistere sposiamoci domani tu sai quanto ti amo così, come ho detto in una parte, aspettando desiderio terminasse un giro sul frenino. Mamma, mamma, è bellissimo! Ci sono gli indiani in tu! Vuoi fare un altro giro? Vai! Dai Gettore all'uomo con la divisa rossa! Vai! Gilda non mi aveva chiesto dove ci saremmo sposati o dove avremmo vissuto, né chi sarebbero stati i testimoni o... Nessuna domanda relativa al ristorante, al viaggio di nozze, alle foto, agli invitati. Bomboniere, adobe floreali, limousine, paggi e paggetti, vedi, musica, cori, coretti, anelli, ah, catene. Nulla. Gia aveva iniziato dicendo, va bene. Ho atteso che il poco fosse lontano, e allora guardandomi negli occhi, e lui, sarà mio figlio.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 Conoscere Bruno e conoscere Dila mi ha fatto conoscere anche un'altra grande amica, che è Angela Maria Tiberi, presidente delegato per l'Italia della Dila. È una poetessa sensibile, una grande anima, che in particolare si interessa di figure femminili. E mi ha dato grandissima emozione. Questo video sulla figura di Frida, che Angela ha descritto con grandissima sensibilità. Il tuo nome resterà eterno per la bellezza delle tue opere pittoriche. la sofferenza ti ha sempre accompagnata fin da bambina a causa della poliomelite fosti chiamata gamba di legno le umiliazioni le trasformavi in parole dolci guardando le stelle dell'universo e le loro risate sarcastiche erano canti gli uccelli del paradiso il fato era pronto a infliggerti ulteriore dolore perché una lunga lama entrò dal basso ventre fino alla gola ma ti salvasti dall'urto del tram rimanesti immobile nel letto la tua anima era galoppante come ippogrifo e diventasti una vera pittrice nel dipingere il tuo bel viso dagli occhi profondi sopracciglia arcuate e folte come le ali di un'aquila che spiccano il volo per dimenticare gli orrori delle guerre del secolo scorso senza mai tregua sei la speranza di noi viventi e ci incoraggia ad amare la vita con i suoi dolori e tormenti Frida tu rimarrai sempre nei cuori delle generazioni future con le tue opere ci riscaldi e ci unisci nell'universo senza spazio né tempo e lì un dì staremo anche noi Nel ricordare i tuoi amori e la tua bellezza, che vibra come una foglia mossa dal vento. Invitandoci a non stancarci ad amare, anche chi non ci ascolta e mai ci dona un gesto di bontà. Angela sa raccontare molto bene non soltanto il mondo femminile ma anche il mondo degli ultimi, delle persone che in qualche modo vengono discriminati e sicuramente la sua poesia Amico Rom con la bellissima musica di Spinelli, che è un grandissimo artista è un esempio di come lei sappia cogliere. Eh, queste sfumature delle relazioni interpersonali dedicata a Santino Spinelli a te mio dolce insegnante dedico la mia canzone fatta di sogni e di desideri ami la libertà e la pace del tuo popolo unito al mio non diviso da barriere, non inclina all'odio ma all'amore vedi il tuo popolo vagare nei meandri della terra sotto il sole e la pioggia predica l'amore ed è odiato non sa impugnare le armi ha scelto di amare il suo nemico non distingue l'uomo dal colore della pelle sorride a chi gli sbatte le porte non vuole sentire parole d'amore il tuo cuore pulsa di musica gitana arriva al mio cuore con il tic tac delle scarpe del flamenco stringi il cuore mio siamo uniti a combattere con l'amore chi ci odia senza una ragione noi vinceremo e l'amore eternamente regnerà. Ogni odio cesserà. Sorridi, amico Rom. Mi hai insegnato ad amare. Felicemente noi brindiamo. La pace regna sull'intera umanità. L'olocausto degli zingari. Una tragedia dimenticata il grande divoramento tra il 1939 e il 1945 morirono 500.000 rom e sinti